Ciao! Oggi voglio parlarti di eh, quelli che sono i carboni attivi, ovviamente legati a quelle che eh, in gergo si chiamano cappe chimiche, e eh, perché questo? Perché una o le domande che mi vengono fatte più spesso sono: ma i carboni attivi cosa sono? Ma i carboni attivi eh, che sono entrati nelle cappe? quando vanno sostituiti, me li posso cambiare da solo, ci sono delle eh, normative che regolamentano la sostituzione dei carboni attivi, eh, come vanno smaltiti questi carboni attivi, ci sono tipologie differenti di carboni attivi e via via dicendo, quindi cercherò di rispondere eh, brevemente a queste domande, poi ti rimanderò a quello che è l'articolo molto più dettagliato che, eh, che ho scritto col redatto. Allora, devi, eh, intanto, mh, come ho detto, accennato all'inizio, i carbonattivi in genere vengono utilizzati in quelle che sono le cappe e la grossa distinzione che ho fatto già più e più volte sia nei video che in quelli che sono gli articoli per cercare proprio di spiegare questa cosa è tra le cappe chimiche ducted e le cappe chimiche ductless, quindi le cappe chimiche eh, ducted sono quelle a eh, estrazione totale, quindi che vuol dire che la tua cappa eh, se è collegata all'esterno quindi ha un, un tubo che porta l'aria fuori orientativamente è ducted dico orientativamente perché eh, quelle ductless invece sono con i carboni eh, direttamente dentro eh, la cappa e in genere possono anche non essere eh, collegate all'esterno quindi non ci sono tubi che portano all'esterno ma possono anche essere collegate all'esterno quindi può essere una cappa ductless che ha i carboni all'interno ma eh, collegata all'esterno quindi diciamo che queste sono le due tipologie quindi i carboni attivi eh, li puoi trovare su entrambe in genere sulle cappe ducted quindi eh, a estrazione totale si trovano sul, su quello che è l'edificio in genere dentro dei box filtranti che hanno delle celle di carbone che possono essere 4, 6, 8, 10 a seconda di quanta aria deve essere filtrata quanto è grande la cappa e quanto è potente ovviamente anche il motore e, ehm, oppure possono essere anche posizionate all'interno di box che sono subito sopra quella che è la cappa poi ci sono invece le cappe come dicevamo prima Dactless a ricircolo quindi che hanno dei carboni che sono sempre posizionati dentro la cappa stessa quindi tu non troverai eh, dei box esterni sul tetto o quant'altro ma direttamente dentro il motore della cappa anche in questo caso eh, cambia a seconda della tipologia nelle cappe ducted in genere il motore è messo eh, sul tetto e quindi aspira quella che è l'aria o può anche essere subito sopra la cappa ma non dentro la cappa sopra la cappa e sparare l'aria fuori nelle cappe d'Acteles invece siccome nascono proprio per questo principio di eh, poter essere posizionate all'interno di un laboratorio, in un sotterraneo, ovunque, senza dover essere necessariamente collegate all'esterno hanno un motore, un aspiratore che, eh, che è direttamente all'interno della cappa i carboni attivi, diciamo, quindi possono essere eh, in entrambe cambiano tantissimo le dimensioni quindi fate attenzione a questa cosa che spesso e volentieri viene sottovalutata eh, il carbone può essere anche lo stesso in due cappe ma eh, il, eh, lo spessore quindi del carbone potrebbe essere di 10 mm, 20 mm, 50 mm fino anche a 100 mm quindi eh, magari un filtro che è largo se 100 mm x 500 mm è alto 100 mm non avrà lo stesso, eh, lo stesso potere assorbente di un carbone attivo che magari ne ha 25 di mm faccio un esempio questo è un qualcosa che, che si può immaginare no? perché la superficie eh, ovviamente di contatto eh, dell'aria eh, all'interno di un carbone spesso 100 è sicuramente eh, maggiore rispetto a quella spesso 25 quindi ne deriva che cosa? anche sicuramente la durata di quello che il filtro cambia tantissimo in base alle dimensioni del filtro proprio parlo sempre in termini di spessore eh, anche ovviamente quella che è la grandezza ma in genere la grandezza è anche legata a quella che è la grandezza della cappa cioè una cappa aspirante piccolina che aspira ma che ha una diciamo, un apertura piccolina non avrà un carbone gigante sempre proporzionato a quella che è il, la superficie di, diciamo, di ingresso dell'area del, della cappa se invece si tratta dei box filtri che si trovano sul tetto in quel caso sono celle filtranti molto piccole e eh, si spera che eh, da questo punto di vista vengano cambiati con un pochino più di frequenza quindi dicevamo eh, il carbone già eh, in genere da questo punto di vista eh, varia tantissimo eh, per quanto riguarda lo spessore quindi c'è cioè, un filtro che può essere più efficiente di un altro eh, per quanto riguarda gli spessori ma cambiano anche per tante altre cose eh, intanto c'è da dire che il carbone in genere eh, sono noci di cocco eh, essiccate e ci sono varie tipologie eh, di carboni a seconda di quelle che sono le sostanze che devono essere manipolate ad esempio ci sono i carboni che trattengono i solventi quelli per gli acidi, per esempio quelli attivati chimicamente per trattenere le molecole di formaldeide quindi cambiano, vedete come cambiano le, eh, a seconda delle tipologie spesso e volentieri questo è un qualcosa che molti sottovalutano quando noi ci troviamo a fare le gare o ci troviamo a fare dei preventivi è una delle cose più difficili in assoluto eh, da far capire al cliente perché non è possibile che io magari pago un carbone 200 euro 300 euro per formaldeide e, e dall'altra parte venga venduto a 50 euro è impensabile che magari il costo di 70 euro 100 euro insomma il costo di quello che può essere un carbone per solventi che in genere costa anche 4 5 volte meno di un carbone per formaldeide sono veramente eh, due livelli completamente differenti perché ovviamente una è una sostanza cancerogena oltretutto e dall'altra parte invece c'è cioè una pericolosità che è sicuramente inferiore quindi eh, non è il costo non è derivato da questo ma sicuramente dal trattamento che i carboni per formaldeide devono subire per eh, poter trattenere appunto la, ad esempio la formaldeide però eh, questo per darvi un'indicazione veloce di sorta che i carboni non sono tutti uguali non sono gli stessi un'altra cosa che mi interessa dirvi eh, è che eh, il carbone attivo ad esempio in commercio so che ci sono delle aziende che eh, riutilizzano carbone attivo vecchio carbone attivo già eh, utilizzato che nel migliore delle ipotesi viene eh, riciclato mediante dei processi e questo che fa? diciamo che in genere può anche andare bene ma sicuramente ne riduce quella che è l'efficienza del, del filtro sicuramente non può avere la stessa identica durata di un filtro originale sembra un po' come il telefono, l'iPhone che eh, vende eh, quello che è il proprio telefono a 700-800 euro e poi quando uno lo riporta in riparazione è capace che eh, ti danno il, il telefono eh, rigenerato, no? il famoso telefono rigenerato quel telefono rigenerato non è comunque un telefono nuovo poi è un telefono che è stato riparato, ripristinato simil sì, nuovo, sicuramente viene cambiata tutta la componentistica ma viene tenuta comunque la scocca vengono tenute determinate cose quindi questo è eh, per, per intenderci un qualcosa di simile quindi il carbone attivo eh, questo eh, è un qualcosa che ho sentito che ci sono aziende che lo fanno che, che utilizzano sicuramente che succede? si abbassano quelli che sono i costi ma vi stanno proponendo un carbone che comunque sia non è un carbone originale noi ad esempio utilizziamo solo carboni che sono freschi chiamiamoli così e non carboni datati o riciclati o in condizioni di questo tipo quindi fate un pochino di attenzione come fare attenzione non è semplicissimo diciamo che ci deve essere un po di fiducia da questo punto di vista e dovete lavorare con delle aziende serie che vi trasmettono serietà che vi danno certificazioni che ci sono degli attestati perché comunque i carboni hanno delle certificazioni numeri di serie e quant'altro chiedeteglielo poi espressamente e direttamente di farsi rilasciare una certificazione dal costruttore del carbone se volete dove viene attestato che appunto il carbone che eh, è stato installato che vi è stato venduto è un carbone che non si tratta non deriva da eh, riciclaggio da, da riciclo di, di quello che è il carbone vecchio questo è un altro aspetto eh, ad esempio ma sicuramente incide su quelli che sono i costi eh, poi per, sempre parlando di carboni che dire eh, da questo punto di vista ci sono eh, anche delle eh, problematiche connesse a quelle che sono le, le velocità ad esempio eh, nelle cappe chimiche spesso e volentieri sento parlare molti operatori ah, basta che aspira basta che aspira fate un po' attenzione perché questo discorso del eh, potere di assorbenza che ha il eh, il attivo, quindi assorbimento eh, di quelle che sono poi le molecole eh, di, dei, dei vari vapori eh, hanno eh, per avere appunto la migliore Prestazione possibile, hanno bisogno di tempi di contatto eh, giusti, ecco, diciamo così quindi se mettiamo eh, il caso in cui avete dei, eh, dei carboni all'interno della vostra cappa e poi montate degli aspiratori non dimensionati ma dimensionati esageratamente eh, per, per, per troppi metri al secondo cioè veramente becca casi in cui si arrivava a velocità incredibili al di là della problematica, turbulenze varie, poi eh, si può scendere nel dettaglio su quella che può essere la parte di validazione della cappa e manutenzione della cappa e controlli mh, obbligatori e normativi e quant'altro che Secondo me non, non possono essere superati. Ma eh, dall'altra parte, se avete dei carboni e volete che l'aria venga eh, filtrata dai carboni e le sostanze che voi manipolate vengano trattenute dai carboni, immaginate che questa cosa non riesca a accadere perché il carbone non ha neanche il tempo di riuscire a trattenere le molecole. Quindi la velocità deve essere commisurata, la velocità deve essere giusta. In questo sempre per tornare al, anche al discorso di quelli che sono i carboni eh, mi è stato chiesto se c'è una normativa che eh, regolamenta la parte di cambio di filtri mm, assolutamente no non esiste attualmente nessuna normativa che vi obblighi a sostituire i filtri a carbone attivo ogni sei mesi, ogni mese, ogni anno, ogni quando è. assolutamente questo qualsiasi cosa vi abbiano detto è una falsità incredibile le case madre. So che forzano un po' la mano eh, ci sono case che forzano un po' dal punto di vista eh, del cambio filtri e mh, questo è spesso è anche legato a quella che poi è la parte di grandezza del filtro per quello che vi dicevo prima cioè se il filtro è piccolino e la casa madre monta un filtro che all'interno non ha tutto questo carbone ovviamente il carbone durerà meno quindi se vi propongo di cambiarlo a 3 mesi eh, non è detto che non sia corretto se ve lo propongono a sei mesi non è detto che sia corretto, corretto piuttosto che a un anno, insomma, dipende da eh, quella che è la manipolazione che voi eseguite, con che quantità di sostanze eh, voi lavorate. Ci sono tante cappe, mi è capitato recentemente, un po tempo, poco tempo fa, di una conoscenza che una casa madre eh, addirittura vincola i propri clienti eh, fornendo quelle che sono cappe, armati quello che è, qua costi non so, irrisori, forse non c'hanno neanche i costi ma poi dopo eh, mettono dei timer a quelle che sono eh, le cappe e gli armadi che se raggiunte a ah, due mesi, tre mesi, adesso non so quanti sono, eh, qual è il tempo, eh, praticamente bloccano quella che è l'aspirazione perché i filtri devono essere sostituiti. Allora eh, questa cosa è scorrettissima, è sbagliatissima, eh, vi invito se mai avete una situazione del genere a farlo presente perché secondo me è assolutamente illegale perché bloccare un'aspirazione di un armadio bloccare l'aspirazione... Di una cappa chimica perché non sono stati cambiati i carboni è eh, preso che assurdo. Se questa cappa è convogliata all'esterno, è veramente eh, catastrofico, non, non, non la capisco proprio e non capisco come possano uh, avere mercato. Questi discorsi qua e nessuno insomma eh, che, che si sollevi in un, in un contesto del genere. E, e quindi, insomma, eh, fatevela sistemare, perché sicuramente vi, vi toglieranno questo vincolo, questo blocco perché è impensabile. Comunque, per dirvi che ci sono tantissime situazioni, tantissime realtà. Eh, e quant'altro ognuno cercherà di tirare un po' l'acqua al suo mulino fatto sta che come dicevo all'inizio non esiste nessuna normativa che vi vincola a cambiare i filtri la domanda successiva è allora, perché dobbiamo cambiare i filtri? allora dovete cambiare i filtri a carbone attivo per eh, varie motivazioni allora intanto per quello che abbiamo detto prima se avete una cappa estrazione totale e quindi tutta l'aria che prendete la buttate fuori Potete stare un pochino più tranquilli quindi se il carbone eh, dovesse essere saturo voi eh, probabilmente neanche ve ne accorgereste perché l'aria viene estratta completamente all'esterno e quindi mh, diciamo grandi problematiche a livello di sicurezza immediata per quelli che sono i tecnici laboratori e gli operatori del posto eh, non ci sono ovviamente l'aria è comune, l'aria di tutti, l'aria è anche quella che respiri tu, quella che respira la tua famiglia e chiunque ti circonda quindi se hai dei carboni attivi non sostituirli è un peccato perché comunque sì, è vero che c'è un costo ma è vero pure che stai inquinando quello che è l'ambiente allora se è un qualcosa che veramente stai lavorando con eh, pochissime sostanze ogni giorno mi sento di dire che eh, per quella che poi è la diluizione del, dell'aria all'interno dell'aria potrebbero non esserci grandi difficoltà certo è che se lavori e stai mettendo nell'ambiente litri e litri di, di sostanze, insomma di vapori e, e magari stai lavorando con i cancerogeni eh, questa tematica insomma inizia a essere un pochino più particolare te lo accorgi da solo tolto il fatto che si rientra nel testo unico ambientale per la sicurezza quindi a livello regionale e quindi non sono neanche troppo convinto che, eh, che tu possa farlo così senza, eh, senza remore come si dice eh, ma al di là di questo aspetto a livello giuridico o, o quant'altro eh, è la stessa area che poi tu ti respiri perché spesso e volentieri eh, si sposta solamente il problema da un punto A a un punto B ma il punto B è molto vicino Spesso e quindi eh, si apre la finestra E ecco che l'aria che ho beh, estratto sono stato molto bravo ho lavorato con la mia cappa ho lavorato sotto cappa assolutamente con i miei dpi eh, sono stato bravissimo ma quella stessa aria mi viene risputata poi alla fine dal, da quella che è la finestra quindi fate un pochino attenzione da questo punto di vista eh, un'altra domanda che mi viene fatta è se c'è un modo per sapere se i carboni sono Ancora efficienti? Sì, ci sono dei test, ma vi dico che probabilmente il test costa più che cambiare il carbone. Allora, eh, da questo punto di vista, non ha molto senso. Eh, perché? Perché eh, in realtà oggi potrei fare il test. Mi metto con le mie fialette, eh, vado con, il, eh, con lo strumento a misurare che sono i vapori eh, in espulsione eh, alla cappa e oggi verifico e il test eh, viene passato perché è tutto a posto per me il filtro non è saturo Domani capace che invece il filtro è saturo dice uno domani, certo domani perché è una fotografia che viene fatta magari eh, fate una lavorazione viene fatto un versamento, di, cioè un versamento di, di liquidi che vanno di punto in bianco a saturare quello che è il carbone quindi eh, potrebbe assolutamente accadere, accaduto questa è la vostra eh, percezione di eh, capire quella che è l'entità del problema capire che c'è stato un qualcosa che è uscito fuori da, dal contesto quotidiano, dalla routine e chiamare l'assistenza tecnica, parlarne, spiegare e eh, organizzare la sostituzione del filtro perché c'è stato un evento quindi immaginate che se, eh, un monitoraggio che sarebbe l'unica cosa che vi darebbe una tranquillità da questo punto di vista eh, dovrebbe avere una cadenza cioè per essere proprio logico avere una cadenza non so settimanale almeno in modo tale da capire se sì, effettivamente il filtro è, è pulito ancora un'altra settimana è ancora efficiente ancora un'altra settimana è ancora efficiente avere un'indicazione del genere perché potrebbe intasarsi sempre non, non c'è un, un periodo eh, prestabilito soprattutto se non viene detto che eh, c'è stato un versamento accidentale ad esempio eh, in generale non superare almeno l'annualità eh, di sostituzione dei filtri a carboni è cosa consigliata perché i carboni eh, vanno ad assorbire proprio per il potere di assorbimento assor assorbono un po' tutto quelli che sono le, gli odori che sono nell'aria i vapori che sono nell'aria quindi Continua a lavorare sempre anche quando la K è spenta, a differenza della K a flusso laminare, che in questo contesto quando è spenta il filtro EPA non, non va a lavorare, non va a trattenere pulviscolo. Il carbonativo lavora sempre H24. Quindi mi sento di consigliarvi di cambiarlo almeno una volta l'anno. Ci sono situazioni in cui ci sono K di circolo molto piccole che hanno carboni piccoli, potrebbe essere eh, l'ideale anche sostituirli prima, dipende sempre dalla lavorazione. Io eh, quello che dico è partiamo da un'analisi, capiamo eh, che cosa fate, capite voi principalmente che cosa fate. Mettetevi a tavolino, va fatto una volta. Se queste cose ovviamente cambiano durante l'anno, vanno riviste un attimino. Ma in generale date delle linee guida che possono essere differenti da K a K, in genere invece viene unificato un po' tutto quanto. Questo secondo me non è proprio corretto ma se proprio vogliamo avere una linea guida ma che di linea guida eh, non ufficiale si tratta può essere annualità, diciamo i 12 mesi potrebbe essere un, un periodo consono noi abbiamo fatto vari test, varie prove e diciamo che i 12 mesi è un, un buon periodo non andare oltre ripeto dipende molto dalla K, dipende dalla tipologia di cappa dipende dalla tipologia di carbone che è stato installato dipende se il carbone è stato, è stato quello corretto dipende dalla velocità che è stata eh, aspirata quindi il consiglio eh, da questo punto di vista è affidatevi a un'agenzia, un'assistenza eh, di cappe che abbia la consapevolezza di quello che sta facendo e che abbia a cuore la vostra salute e i vostri soldi perché comunque di tanti soldi si spendono eh, si, si parla e che se vengono spesi male insomma dispiace quindi affidatevi comunque sia ma prima di affidarvi avete anche la, la guida che potete scaricare dal www.kizard.it scaricatevi quella che è la guida se non avete un'assistenza tecnica trovatela noi ovviamente siamo su Roma eh, nel Lazio principalmente eh, però eh, se siete a, a Trieste cercate, cercate un'azienda a Trieste io dico sempre spesso volentieri mi trovo aziende che mi arrivano da, da, da non si sa dove qui a Roma eh, riescono a fare prezzi incredibili che non so neanche come fanno e poi però qualcuno ne paga le conseguenze qualche giorno fa ho visto l'intervista delle Iene fatta a quelli che erano dei negozi dei ristoranti di sushi qualcosa del genere, sì, di sushi e facevano vedere che poi prendendo questi queste tavolozze o comunque hanno fatto dei campionamenti eh, di sushi no? proprio dei pezzi di, di pesce portati in laboratorio e è, è uscito fuori di tutto e di più poi andando ad a vedere quelli che sono eh, i ristoranti non c'era attenzione alla pulizia non c'era attenzione al controllo non c'era attenzione a niente quindi che cosa ci stiamo mangiando ovviamente quindi vedete che se uno non ci mette un pochino di attenzione non si forma non si forma fino a ieri io non lo sapevo oggi lo so so che eh, devono avere un tagliere pulito. So che devono eh, tenere determinati requisiti. So che devono avere il pesce freddo. Ho visto l'intervista, quindi da oggi se prima non lo sapevo lo so e qui da oggi farò più attenzione quindi se entro in un negozio un cinese o un, un giapponese o quello che è e vado a vedere se hanno del pesce farò attenzione a queste cose quindi questo per dirvi dall'altra parte ora voi sapete c'è dell'informazione sulle cappe cosa che non è mai esistita adesso esiste esistono i video esistono il blog esistono gli articoli non mi smetterò più ma, ma non mi stancherò di, di ripeterlo avete l'informazione, avete lo strumento, avete l'arma per tutelarvi, tutelatevi quindi cercate di eh, approfondire, capire almeno la prima volta tanto vi dovete eh, formare poi su quelle che è la cappa che voi utilizzate se state nell'ambito chimico vi formate sulla cappa chimica, nell'ambito biologico la parte biologica e così via con questo eh, vi ringrazio, grazie mille per, per avermi ascoltato e vi rimando sul canale se non vi siete iscritti al canale YouTube di Lizard, iscrivetevi assolutamente se non avete acquistato il libro acquistate il libro perché è la base per quello che è mh, il vostro lavoro è impensabile che utilizzate le cappe e non avete eh, uno strumento almeno un piccolo manuale da tenere lì e vedere eh, che cosa fare o non fare insomma dare una letta la prima volta dopodiché eh, mettere in pratica subito quelli che sono eh, i miei consigli vi ringrazio, ciao.